Oggi si gioca la sfida dei Lucky Block da soli però, alla gara dei Lucky Block Da soli, beh, perché ovviamente non ci sono amici Iniziamo benissimo, come ben vedete, siete contenti, Cioè, eh, ovviamente, questo qua però, eh, questo qua ovviamente è Novarbus Barbu Senocide, Quello là super pauroso, malvagio, cattivo Che in tutti quanti i Lucky Blocks ci sono, ci sono No, no, no, non c'è, non c'è in tutti i Lucky Block Perché c'è quel coso? Che dice questo è un tuo problema Non ho capito perché ma vabbè Prendiamo tutti questi lucky block ovviamente Perché guardate questi dovrebbero essere appunto Dei lucky block malvagi Cattivi tutti quanti perché ovviamente sono di Aeno Infatti come ben vedete Ovviamente quando mai c'è cioè, nel senso Io muoio immediatamente e ho perso tutto vero sì, però sono. Cioè, vabbè, ok. Um, non c'è nemmeno la. come caspita si chiama? Quella là del. Um, insomma, della Keep Inventory, no? Quella super paurosa, bella, però allo stesso tempo. Non so cosa sto dicendo. Vediamo se riesco a vincere, però. Cioè, se riesco ad arrivare alla fine. Perché questa è la sfida di Lucky Block in 10 minuti. Quindi, appunto, dovremmo arrivare nei 10 minuti. Ma che caspita, sta succedendo. Ma scusate, ma peggio di così non poteva andare, no? Ovviamente, come ben vedete, non poteva andare peggio di così. Ed è pure notte, ma stai scherzando? Cioè, è proprio fuori di testa. Però posso utilizzare la mia super luminosità maiala. Dai, <ride> nah, ma... Allora, perché stai ridendo? Perché, cioè, ti fa ridere questa cosa? Boh, vera, shock. No, vabbè, scherzo. Ti può far ridere qualsiasi cosa. Certo che però io sono un po' strano, effettivamente. No, no, no, no, no, no, no. Dai, basta! Ma è mai possibile? Ma ci rendiamo conto che ogni cosa... Ogni lucky block che apro letteralmente Che sono i lucky block maledetti Ma ogni lucky block che apro oh, Cioè mi ammazza in due secondi E cosa devo fare qua? Eh, allora qua ci sono i creeper però sapete cosa faccio? Faccio così, vado da questa parte E me ne vado via, ciao ciao creepers E eh no, non devo, non devo farlo Evidentemente Ok, um, cosa dovrei fare qua? Proseguiamo, miei amici magicissimi Allora, adesso c'è anche questo Ovviamente ho tolto tutti gli altri Se no sarebbe stato letteralmente impossibile Però magari possiamo anche tenerli Perché ci sono dei cavalli volanti Con delle... Cosa sta succedendo? Io non voglio sapere, raga non... Facciamo finta di non sapere Ok, facciamo così Yuppie, avete visto? Quello è stato un parkour difficilissimo Che io ho dovuto assolutamente affrontare Perché ovviamente... Guarda, io riesco anche ad affrontare Bob, super indiamantato, con delle selle. Con delle selle in pelle, sì, sì, sì. Eh, no, no, però adesso vedete, guardate. Se... Eh, ho ucciso Bob, vero? <ride> non è morto. Bene, ancora, vai, che bello! Yuppie! Eh, ma Bob, tu stai essendo super... <ride> super... Allora, è un po' ridicola questa cosa, perché io ogni, ogni lucky block che sto aprendo e... È... Ogni volta più pe peggio dell'altra, anche se non si dice più peggio... Peggio dell'altra, ok? Ogni volta è peggio, peggio, sempre più peggio. E non va bene, perché... Ok, che sono i lucky block di Aenovarus, Barbus Eno, sai, il cattivone che ci vuole far fu fuori tutti quanti. Cioè, vabbè, nel senso no, in realtà che vuole adescare, tipo, dovrebbe essere la creepypasta. Cioè, tipo, vuole adescare su internet. Infatti, io ho fatto altri video di, di lui... Quelli super horror, infatti dovreste vederli se avete voglia Vi indirizzo ai video se mi ricordo <ride> Vabbè, di sicuro mi ricorderò, dai, non sono così stupido, giusto? Perché sto prendendo delle cose totalmente inutili che non mi servono a niente A parte che... Sì, però dai, cioè scusami, ma è mai possibile? Cioè, dico io, adesso, uccidiamoci Mannaggia però, eh Cioè, non si può minimamente avere una cosa Una cosa, dico io Ma cosa... Poi perché sto parlando così? Ma sono impazzito Ah, cioè, ci metto mezz'ora. Adesso ad arrivare dall'altra parte. Intanto cosa facciamo? Ci diamo un. giochiamo a briscola. Ci beviamo un caffè insieme. Andiamo al var. Eh? Andiamo al var insieme. Non lo so. Beviamo una Coca-Cola. Perché altro. <ride> ovviamente la Coca-Cola è molto buona. A me piace la Coca-Cola, ovviamente, no? uh, Chi è che beve la Coca-Cola? Cioè, scrivetemi se voi, voi bevete la Coca-Cola. Ma si può dire. Sì, secondo me si può dire. Non è che è vietato su YouTube. Non è vietato, giusto? No, ah, perché sto dicendo che la Coca Cola è buona, quindi è giusto, cioè, perché dovrebbe essere vietato? Bevo la Coca-Cola perché è molto buona Dai, perché ancora sto qua? Cioè, è terribile. Ok, eh no, no, no, no, no, no. no, no, no, no, no. Non è divertente. Se voi state ridendo, io non sto ridendo, cioè, sto piangendo dentro. Che che ora sto ridendo? Ma è per non impazzire. Allora, qua mi dice di non premere il pulsante. Ma ti pare Avrei dovuto ascoltarlo perché, se no, come ben vedete, qua sono caduto e potrei anche ben morire. Eh, cioè, sono morto in realtà, ma vabbè. <ride> evil Potion. Ok, questa Evil Potion dovrebbe farti dare tipo tanti brutti effetti che potrei effettivamente scagliare contro uno dei miei nemici che sta per sorgere in questo momento. Potrebbe essere una buona idea, però no, brutta questa. Ci mettiamo questa, molto più carina. Cioè, carina, insomma. Ok, sì, dai, va bene, va bene. No, perché non stavo capendo se fosse buona oppure no. Ah, adesso vi... E vi posciono. Morite tutti, schifosi. Quanto vi odio. Io... Ma voi non odiate a volte i maialini su Minecraft? Io sì, su Minecraft, eh, ovviamente. Parlo sempre su Minecraft perché... Ovviamente, cioè, quando io gioco a Minecraft, parlo per Minecraft. Né che parlo per altro. Cioè, non serve nemmeno specificarlo, naturalmente. Però, se continuano a nascermi queste cose, danno un po' fastidio. Ecco tutti i miei averi che ce li ho avuti prima no no no no no no no no no no ma voi siete fuori di testa vero siete fuori di testa totalmente ok andiamo avanti ma porca miseria dai perché mi è arrivato job bob e no no no no no no no sono qua sopra, niente mi potrà succedere. Io ho paura anche solamente di immaginare di, di sbloccare questo blocco. Mannaggia, via! C'è un altro Bob, c'è un altro Bob. Salta, salta, salta, salta. No, i Bob sono malvagi, mi fanno male. Ti prego, non mi uccidere. Ok, ho dei secchi. Wow, sono proprio utili questi secchi. Guardate, ci posso fare tante cose. E posso prendere... Ma io veramente. Ma allora, io ho. Cioè, posso dire che sto detestando il quanto più possibile questo Enobarbus Enoside. Cioè, nel senso, pure nei lucky race. Che dovrebbero essere cose molto divertenti. Mi stanno facendo totalmente impazzire. Lì lo odio totalmente questo Enobarbus. Anche perché poi dopo fa super paura. Cioè, ma poi avete visto quanto è brutto. Cioè, senza offesa per il signore, però è, è orribile. È totalmente brutto. Cioè, nel senso. Naturalmente non è normale come cosa Poi comunque, cioè nel senso se, se lo trovate magari su Minecraft Anzi, fatemi sapere ovviamente se voi, anche voi lo trovate su Minecraft Perché, vabbè, questi sono ovviamente i lucky block E questi li ho fatti io naturalmente Per, per farli molto più belli Però, Aino Barbus l'ho trovato veramente nel server maledetto Fa paura, fa paurissima Porca scurreggiona, io ho detto no Adesso devo devo... Devo cercare di, di trovarlo anche perché poi dopo un mio amico me l'ha dato, no? cioè, um, Allora, mi dissocio totalmente, cosa ho detto? Mi ha dato il seed di Enobarbus, Enoside. Cosa stavate pensando? E quindi... <ride> allora, mi sto imbarazzando un attimo per, per tutta questa situazione, mi sto creando... Oh, guarda che ciao, là. Un... <ride> perché tutti quanti iniziano con LLA, c'è Laura, c'è Lauretta, c'è Laurander... Beh, avete dei nomi bellissimi, comunque, se posso permettermi. Ma quanto è simpatica questa trappola, guardate. Non ho affatto utilizzato la creativa per uscire da lì. No, io che uso la creativa per uscire da queste trappole che danno solamente fastidio, no? Quando mai? Non sta ancora esplodendo nient'altro, secondo me adesso potrebbe... Oh, mi ha dato un orologio che mi dice stai sprecando il tuo tempo. <ride> Ma come si permette? Cioè, io veramente shock... No, basta, io non, non, non, non sopporto questa scioccaggine Comunque mi sa che siamo arrivati alla fine del percorso Ho vinto, posso dire di essere soddisfatto di queste Lucky Race molto magiche che abbiamo vissuto Questo cielo stellato è pieno di stelle, come ben vedete e Fatemi sapere se volete vedere altre Lucky Race insieme ai miei altri amici Perché questa da sola... Potrebbe essere leggermente triste Come cosa eh Ma perché stanno tornando Cioè stanno tipo in vacanza tutti quanti Sono un po' così no raga Cioè nel senso la vacanza è un po' così ci cioè, sono tutti in vacanza quindi non c'è più nessuno purtroppo Ahimè Però um, niente io ci sono sempre ovviamente per voi Sempre comunque <ride> Un bacetto amichevole è stato questo E lasciate like Iscrivetevi al canale o attivate la campanellina E vi compaiono altri video Ciao